Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come risolvere l'errore Valorant errore 43 e per risolvere questo errore basta andare direttamente sul tasto Windows più R esegui, andare nella cartella AppData se non riesci a trovare questa cartella, cioè questa scheda esegui vai qua sopra, esegui ed eccola qua, facciamo ok entriamo nella sua cartella clicca su app data, local, scendiamo fino a giù fino a trovare la cartella Valorant save, sta qua su config, crash report client e cancellare queste quattro cartelle tornare indietro su Logs. cancellare questi cinque documenti tornare indietro, andare un attimo su riot games, riot client quindi Appena ho fatto queste, questa procedura, Valorant è ritornato a funzionare, poi ha fatto la riparazione e ha sostituito questi file più aggiornati, quindi Riot Games su Riot Client su Data questo file qua Riot Games Private Settings lo cancelliamo ok Fino a qua ci siamo. Siamo riusciti a eliminare un bel po' di file che eh, interrompono così l'apertura del gioco. Ok, chiudiamo un attimo questa cartella di AppData. Poi una volta fatto andiamo un attimo su Servizi. Eccolo qua, fino a scendere giù, fino a trovare il servizio VGC. In questo caso si non Avete questo servizio, significa che dovete attivare il vostro security boot Oppure il TPM 2.0 Fortunatamente ci ho fatto dei tutorial, ma tanti tutorial su Valorant Su, Valorant, su come risolvere questi errori Li trovate um, nei commenti primo piano oppure in descrizione Oppure in alto a destra nelle schedine Quindi cliccarci sopra Da manuale mettete automatico e fate applica e fate ok poi, una volta fatto andiamo un attimo su cmd esegui come amministratore il prompt dei comandi e scrivete così net winsoc preset completata e poi scrivere net IP Preset ho rimborsato tutto. OK. Interfaccia, comprare, indirizzo, tutto. Router, ok, tutto pure. ma Non funziona solo su Valorant, ma anche su molti giochi. Quindi, se in questo caso hai problemi su altri giochi, prova a fare questa procedura che ho fatto io. La cartella che hai appena visto nell'appdata si trova anche la stessa cartella come quella di. Da molti altri giochi quindi eliminare quei cache, eliminare tutti quei documenti che non servono proprio a niente. Quindi poi una volta fatto, qua sotto ipconfig slash replay. Ok. Abbiamo così, cioè abbiamo molti supporti e adesso non ci resta che resettarli, quindi proprio ripristinarli e anche resettarli, quindi non ci resta che fare così: Quindi config, flush dns. ok, se in questo caso avete problemi tipo di connessione che non riesce più a collegarsi avevo dimenticato un comando ipconfig spazio slash renew, ok? dividiamo tutto avvi un attimo client Riot Games Valorant ok, eccolo qua e eh, facciamociò andiamo a se ok eccolo qua non fateci caso a questo perché sinceramente non ce la facevo più di giocare perché è una partita veramente morente, anche scadente uh, e niente. Funziona. Esci. Quindi spero tanto di essere stato ad in questo nuovo tutorial su come salvare l'errore. Valorant il codice 43. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, lasciate like. E noi, ragazzi, ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!